Per risolvere questa proporzione applichiamo la proprietà fondamentale, cioè il prodotto dei medi, 8 per 13, dovrà essere uguale al prodotto degli estremi, cioè 39 per x. 8 per 13 uguale 39 per x. Per trovare la x, invertiamo, utilizziamo le freccette, x per 39 è uguale a 8 per 13 la freccia inversa avrà l'operazione inversa diviso 39 x uguale 8 per 13 fratto 39 semplifico il 39 col 13 qui viene 1 e qui viene 3 8 per 1 è 8 fratto 3 8 terzi x sta 17 come 18 sta 51 applichiamo la proprietà fondamentale il prodotto dei medi cioè 17 per 18 è uguale al prodotto degli estremi, cioè x per 51. Invertiamo utilizzando le freccette. x per 51 è uguale a 17 per 18. come verrà diviso 51. x uguale 17 per 18 fratto 51. Semplifichiamo il 17 col 51. Ci sta tre volte semplifichiamo il 18 col 3 qui ci sta una volta e qui 6 volte 1 per 6, 6 e fratto 1 non si scrive x uguale 6 9 sta 18 come 6 sta di x notiamo subito che 18 è il doppio di 9 allora anche x sarà il doppio di 6 quindi x sarà 12 proviamo a trovare questa soluzione utilizzando la proprietà fondamentale il prodotto dei medi, cioè 18 per 6 Deve essere uguale al prodotto degli estremi, cioè 9 per x. Per trovare la x, invertiamo l'operazione accanto ad essa. La moltiplicazione diventerà una divisione. x uguale 18 per 6 fratto 9. Semplifichiamo il 9 col 18. Qui viene 2 e qui viene 1. Uguale 2 per 6, 12. E fratto 1 non si scrive x uguale 12.